Effetti collaterali dei prodotti NSP. Qual è un effetto collaterale di un farmaco? L'effetto collaterale è un termine impreciso che si riferisce agli effetti non previsti dalla farmacoterapia che si verificano quando si utilizza il farmaco in dosi terapeutiche. Effetti non desiderati quando si usano le dosi abituali. Più spesso significa effetti collaterali negativi. Oggi parleremo degli effetti indesiderati dell'assunzione di prodotti NSP. Quindi... Gli effetti collaterali non sono importanti e non sempre negativi. E se parliamo di prodotti NSP, significa che i prodotti NSP possono avere sempre più vantaggi. Un uomo di 65 anni, dopo il posizionamento di uno stent. Un sacco di farmaci, severe restrizioni dietetiche, drastici cambiamenti nello stile di vita. Ha dovuto smettere di fumare completamente. Per eliminare la voglia di fumare, decise di masticare qualcosa. Ogni volta che voleva fumare, prendeva una pillola o una capsula. Dopo il posizionamento dello stent, l'assunzione dei farmaci prescritti è diventata una priorità. Assumeva i prodotti NSP durante i momenti della giornata in cui era libero dall'assunzione di farmaci. Cosa ha preso? Everflex. Manutenzione della difesa. Vitamina D. Lecitina e Super Omega 3. Conosciamo tutti i loro benefici per il cuore e i vasi sanguigni. Questi alimenti aiutano il fegato il cervello, il sistema endocrino, ma ci stiamo perdendo anche gli evidenti benefici per la pelle. Everflex. Everflex contiene MSM, chondroitina e glucosamina. Rinforza il tessuto connettivo. MSM è sicuro e non tossico. MSM è una fonte di zolfo organico e aiuta nei processi di disintossicazione. Lo zolfo è essenziale per la salute della pelle. Everflex contiene MSM, chondroitina e glucosamina. Mentre mastica, non può assolutamente fumare. Everflex il gusto è specifico, ma quando vuoi fumare, è meglio masticare Everflex. Manutenzione della difesa. Fonte di vitamine A, C, E, zinco, selenio. Un potente antiossidante che è stato scelto per aiutare il cuore. Questi nutrienti fanno bene anche alla pelle. L'ecitina. È molto comodo mordere la capsula e tenerla in bocca a lungo. Manutenzione della difesa l'ha preso perché fa bene al cuore. Super Omega 3 non è pensato per essere masticato. Le capsule con Super Omega 3 vanno deglutite intere. La scelta della salute lo ha aiutato a smettere di fumare. Ha usato la vitamina D perché è risultata carente negli esami del sangue. La compressa contiene 2000 unità, Ui, ha preso una compressa in tre giorni. L'effetto positivo della vitamina D sulla pelle è ben noto. Quali effetti collaterali sono apparsi? Molto strano, ma le manifestazioni della psoriasi una malattia della pelle di cui soffriva fin dall'infanzia, sono scomparse. Di solito apparivano nuove eruzioni psoriasiche dove i vestiti strofinavano la pelle. Di solito usava alcuni farmaci topici, ma poiché questo è un problema di vecchia data, non era una priorità. L'uomo ha semplicemente accettato quello che ha. La psoriasi non si è ripresentata, ha detto il medico. La psoriasi è ora in remissione. Come potrebbe scomparire se ci fosse un grave aggravamento in ospedale? Non aveva alcun trattamento specifico per la psoriasi. La questione della cardiochirurgia era più importante. Improvvisamente, un problema di vecchia data è stato risolto. La condizione generale è ora valutata dai medici come soddisfacente. L'intera famiglia di una persona che ha perso la psoriasi ha sviluppato un interesse per i prodotti NSP. Questi prodotti sono stati utilizzati per aiutare una persona con uno stent nei vasi del cuore. Uno degli obiettivi era smettere di fumare. Raggiunto, non c'era scelta, tra il fumo e la vita, ha scelto la vita. All'improvviso si è scoperto che la psoriasi ricorrente era scomparsa. Il dottore ha detto, psoriasi in remissione. Il risultato dello studente, ha iniziato a prendere spesso il raffreddore. Si è rivolto all'NSP con questo problema, frequenti raffreddori. Effetto collaterale dell'assunzione di zambrozza, mantenimento della difesa, formula immunitaria e coagulazione. Questi prodotti NSP sono stati scelti per il supporto immunitario. Di conseguenza, ha dovuto cambiare gli occhiali. La vista è migliorata. La miopia è diminuita. Lo studente ha utilizzato questi prodotti. 1,5 diottrie in un occhio e 2 diottrie nell'altro. La vista è migliorata così tanto, anche se nella fase di scelta dei prodotti NSP, cercare di correggere la miopia era fuori discussione. La richiesta era di aiutare con frequenti raffreddori. Ha funzionato, ha smesso di ammalarsi. E un'altra cosa, ha completamente smesso di bere caffè. La sensazione di vivacità e un'ondata di forza è apparsa all'incirca a metà della prima bottiglia di zambrozza. Donna di 35 anni, è venuta qui con la richiesta di perdere più peso possibile. Le sue gambe soffrivano molto, il peso corporeo in eccesso superava i 50 kg. Con un'altezza di 162 cm e un peso di oltre 120 kg. Durante il primo anno ha perso 31 kg, nel secondo anno 15 kg e nel terzo anno è iniziato un aumento del peso corporeo, a causa della gravidanza. Il marito è felice, volevano dei figli ma ha capito che sua moglie doveva prendersi cura della sua salute. Di conseguenza, salute, fertilità e un bambino. In che modo perdere peso aiuta a superare l'infertilità? La normalizzazione del metabolismo aumenta la fertilità. Questo è un fatto provato da tempo ha preso Zambrozza e Solstic Energy. Entrambi questi prodotti aiutano a migliorare i processi metabolici. Solstic Energy è una bevanda energetica naturale. Non contiene praticamente calorie. Energizzante naturale con nutrienti vitali. Zambrozza è un potente antiossidante naturale. La donna voleva dimagrire in primo luogo, in modo che le sue gambe non soffrissero. Anche le sue pantofole erano scomode. Chondruaten, Everflex, Kelp, Chlorophyll, Smart Meal, Super Omega 3, Lecitin, Bifidophilus. Questo è stato preso durante la colazione e la cena. Durante il pranzo, calcio con vitamina D, Zambrozza o energia solstica. Tra i pasti, Fat Grabbers o Loclo. Si tratta di due prodotti che assorbono grassi, tossine, attivano la motilità intestinale. Aiutano nella perdita di peso e nella disintossicazione. Applicato sui piedi, T3 Oil o Teifu. Il tè fu e l'olio dell'albero del tè sono usati topicamente per aiutare i piedi. Le gambe hanno smesso di stancarsi dopo un mese di assunzione del programma. E adesso, la famiglia si rallegra per il nuovo bambino, i bambini più grandi aiutano. La donna pesava 85 kg dopo il parto. Un anno dopo la nascita 71 kg. Nessuna dieta speciale. Stile di vita attivo. Prodotto NSP. Aiuto affidabile. Questi sono gli effetti collaterali che abbiamo esaminato oggi. Questo è per applicazione topica, per aiutare le gambe. Smart Meal è un pasto completo. Contiene ogni vitamina, minerale e nutriente di cui si ha bisogno in un giorno. Dà energia per la giornata per una frazione delle calorie in un pasto tipico. Calcio con vitamina D. Everflex. Condroitina. Questo aiuta le gambe e anche le articolazioni, le ossa e la pelle. Questi prodotti si abbinano perfettamente a Smart Mill. Lecitina, Super Omega 3 e Clorofilla. Lecitina e Super Omega 3 sono grassi sani che danno l'energia di cui hai bisogno mentre ti aiutano a perdere peso. Clorofilla disintossicante, antiossidante, miglioramento del metabolismo. Kelp, fonte di iodio, disintossicante, coadiuvante nella normalizzazione del metabolismo. Un uomo con uno stent che ha smesso di fumare e improvvisamente ha Perso, la sua psoriasi recidivante. Uno studente che soffriva di frequenti raffreddori ha iniziato a prendere i prodotti NSP e ha migliorato la sua vista. La donna che ha chiesto aiuto per le sue gambe, voleva perdere peso in modo che le gambe non le facessero male. Il risultato è stato un aumento della fertilità e una gravidanza inaspettata. La donna più magra e sana è felice, e anche la sua famiglia. Prodotti NSP, sempre il migliore.